Ciao a tutti, oggi parliamo di ancoraggio. Ancoraggio vuol dire eh, come arrivare con la mano della corda sempre nello stesso punto per poi rilasciare. Allora intanto sappiate che non esiste un ancoraggio uguale per tutti. Guai! ovviamente una volta finito il corso magari durante il corso che sono le nozioni base questo è possibile è assolutamente inutile andare all'ancoraggio con l'indice all'angolo della bocca perché è assolutamente inutile perché nessuno di noi ha le misure antropometriche identiche quindi a me può andare bene l'ancoraggio all'angolo della bocca ma non sono mai allineato magari dovrò estrarotare la spalla che nell'argomento non è mai necessario quindi l'ancoraggio è fisiologico dipende dalle misure antropometriche dell'avambraccio e del braccio e da altri fattori sul dorso quindi di conseguenza l'ancoraggio dipende da ognuno di noi l'ancoraggio ideale è quando una volta raggiunto l'ancoraggio trovo una posizione tale, non che io vado avanti e indietro perché questa sarà impossibile da sbagliare, ma una posizione tale che mi permetta di non andare in questa posizione. Quindi, una volta che io sono, trovo un ancoraggio, basta che posiziono quest'osso del pollice sotto il mento e ho trovato la mia posizione e questa non me lo farà più sfuggire. Se io ho degli zigomi pronunciati posso mettere l'indice sotto lo zigomo, ma io ho degli zigomi sfuggenti e non potrei mai mettere l'indice sotto lo zigomo per trovare un ancoraggio, ripeto, che non mi faccia andare la, la, la mano in questa posizione, perché la mano, muovere la mano in questa posizione equivale a muovere la mano sulla corda, quindi scombinerebbe tutto. Tutta la precisione del tiro. Quindi, quando è che il mio ancoraggio è giusto? Il mio ancoraggio è giusto quando le forze di spinta e di trazione sono sullo stesso piano verticale. Quindi, quando io sono in questa posizione, trovo il mio allungo, quando le mie forze sono sullo stesso identico piano. E l'arco parte in avanti, la mano va vale indietro e non ci sono minimi spostamenti. Dove ho posizionato la mano? L'ho posizionata, con l'addestramento si ottengono memorie muscolari straordinarie, il nostro cervello è fantastico su questo, non dovete avere dubbi. Dove l'ho posizionata? Ecco, questo è il mio ancoraggio, non va su e giù, questa è la mia posizione di ancoraggio e la freccia è andata esattamente dove doveva andare. Quindi la ricerca dell'ancoraggio è semplice, la ricerca dell'ancoraggio deve essere quella che permette di avere spinta e trazione in espansione sul piano verticale. È uno dei fondamentali del tiro con l'arco, soprattutto del tiro con l'arco, dove ogni piccola movimento di torsione può provocare danni enormi. Quindi la posizione va ricercata quando siamo perfettamente allineati Ok? questa è la posizione di ancoraggio la posizione di ancoraggio può essere vanificata se io muovo la testa io continuo a vedere ancoraggi spaziali che non hanno nessun significato che sono troppo labili sono... è come un orologio rotto anche l'orologio rotto fa l'ora esatta due volte al giorno, quindi non ha significato che un ancoraggio scombinato possa fare centro, ma come un orologio io devo fare centro al momento giusto, cioè io decido di guardare l'orologio e mi deve dare l'ora esatta, non devo aspettare quelle due volte al giorno in cui l'ora è sempre quella giusta, ok? quindi dobbiamo cercare di curare molto i fondamentali e di curare molto quello che ci può danneggiare. Una cosa che ci può danneggiare è quella di muovere la testa durante la trazione e di arrivare in ancoraggio e magari cercare di posizionarci, se nel compound, nell'olimpico può essere più o meno consentito. Nell'arco nudo, nell'ombone, nell'arco istintivo, assolutamente no. Quindi quando io sono in questa posizione, che ho deciso che sto mettendo in moto i muscoli dorsali, che sono in spinta, che sto per raggiungere l'ancoraggio, la testa non si dovrà più muovere. Non come vedo fare per raggiungere l'ancoraggio tutte le posizioni più strane e incomprensibili. questo è l'apocalisse, non va assolutamente fatto, perché non, non potremo mai essere ripetibili nello stesso identico modo, non solo dal di fuori non saremo ripetibili, ma soprattutto, ma soprattutto in questo modo non utilizzeremo mai gli stessi muscoli con le stesse catene cinese e questo è, per l'alcoludo, essenziale. Quindi, di conseguenza, il tiro è Testa ferma, allungo e ancoraggio fisiologico. Testa ferma e allungo fisiologico e antropomorfico di come siamo strutturati. Il mio ancoraggio è questo. Posizione di pretrazione, i muscoli dorsali si stanno attivando. Ancoraggio, rilascio. Ok, esercitatevi. Grazie, ciao.